e care amiche e cari amici eh, per fortuna ho filmato molto perché la parte iniziale eh, di questa live in instagram instagram non me l'ha salvato e io non l'ho scaricato quando si è finita automaticamente per fortuna che io sono ridondante e ho continuato a parlare nel, nel, negli altri video che ho fatto che si dovranno salvare spero che si salveranno che si salveranno di tutto quello che ho parlato nella parte iniziale eh, però ho iniziato a, a dire delle cose e questo video lo faccio eh, perché eh, ultimamente non ho fatto molti live o premier in youtube ma ho fatto dei radioprogramming sprecher che ho salvato nel mio canale di youtube Santenchan chan e molte e molti di voi mi hanno chiesto di, eh, di spiegare quello che eh, avevo iniziato a dire perché questi radioprogrammi sono piaciuti molto e io ho parlato circa la notizia che ho preso da un mio amico youtuber di cui non faccio il nome che dopo un esorcismo a una proprietà eh, questa ha preso fuoco molti si sono incuriositi e quindi ho fatto un radioprogramma sprecher che ho salvato su youtube dicendo prende fuoco una proprietà dopo che matteo montesi ha fatto un bucaggio con esorcismo e io gli davo in questo radioprogramma dei consigli a matteo montesi perché lui si nomina esorcista e non sa magari le potenze che sta evocando o invocando perché dicono che il demonio Satanà. Lui, quello che lui un diavolo che lui combatte è anche il grande ingannatore dell'umanità quindi lui pensa di evocare gesù la vergine maria giuseppe oppure il dio stesso e invece gli sta accorrendo il demonio e quindi io nella prima metà avevo iniziato de, del video nel, nell'inizio del, del video che ho fatto la prima live in instagram avevo iniziato dargli dei suggerimenti purtroppo non so come ho iniziato perché eh, instagram non mi ha salvato il video e io non l'ho salvato subito dopo la diretta quindi non vorrei essere ridondante ma un inizio ci vuole quindi mi raccomando andate a guardare i miei video nel mio canale di youtube per sapere anche i temi che ho trattato nei miei radio programma di sprecher e poi avevo iniziato a dirgli che lui si deve per esempio premonire di un di un anello protettivo come può essere questo opica cina cioè eh, i, i, la tribù opi del nord america ha ai Kachinas che sono degli spiriti allora sono anche le maschere rituali di questi spiriti questo non so che spirito è ma è del, della popolazione hopi della nazione come loro dicono hopi e poi deve avere degli elementi protettivi prima ho fatto vedere tutto questo scrigno che ho di cose per esempio labbra cadabra mi sembra che ne ho parlato alla fine per quello non mi ricordo più di cosa ho parlato e di quando deve avere per esempio deve tracciare con dei gessetti colorati dei pentagrammi degli esagrammi deve bruciare dell'incenso ma lo deve fare in luoghi protetti non lo deve fare a caso poi deve avere un rosario perché i mantra questo ogni ha fa mala hindu, ce ne sono molti in due buddisti ma può anche essere i rosari che lui utilizza per le preghiere cristiane i rosari cristiani i mantra e le preghiere servono a proteggere la mente dalle interferenze negative e a concentrarla durante la meditazione poi può leggere per esempio si deve fare una cultura deve leggere le metamorfosi di ovidio che questo parla veramente di quello che gli antichi consideravano la magia quindi ritornare ai classici deve leggere la sinodoro di apuleio la sinodoro questo è veramente uno dei pochi libri che ci è pervenuto intero dall'epoca antica classica che proprio un libro iniziatico ti inizia la magia e perché eh, le, per gli antichi non c'erano potenze eh, buone e potenze cattive Tutte delle potenze naturali, che a seconda di come le si evocava e della ragione, potevano essere buono o cattive. E quindi qua c'è scuola di magia della Mediterranea che ti insegna come allestire un tempio e come gestire i rituali. qua c'è magia, la scienza assoluta, con delle delle formule evocative e meditative. Poi, per quanto concerne la magia rossa, che c'è la magia rossa, bianca, nera e verde. La magia verde è tutto quello che in cui si impiegano elementi naturali vegetali soprattutto, per quello verde. La magia bianca e la magia delle forze angelicali, la magia nera e delle forze ectoniche, non necessariamente diaboliche. Qua c'è la magia rossa, che non è magia nera, non È né buona né bianca né nera, eh, non è né buona né cattiva, ma c'ha di tutte e due gli elementi, di Frank G. Ripple. Poi ci abbiamo la magia stellare, ti devi fare una cultura. La magia della piramide, in questo libro, ci sono molti sigilli che puoi tracciare. vedi poi c'hai il diavolo in tutte le tradizioni del mondo in questo libro di di nola io ne ho parlato in altri miei video di questo libro cerca e troverai caro matteo montesi anita saluto saluto anita saluto anita poi i miei orrori preferiti di havar philip lovecraft perché anche i racconti dell'orrore ci aiutano a, cap a comprendere certe realtà poi ecco tra l'ho parlato e di nuovo utilizzo questo filtro non so perché ma vediamo se posso cambiarlo Ecco qua, ho tolto il filtro. Ci sono per fare le novene? Ci sono queste candele eh, rosso, bianco, nero di San Cipriano, una novena. Questo significa che tracci una stella a 9 punte dentro un cerchio per terra e accendi eh, ogni giorno una candela diversa. Ogni giorno una. E ti devi mettere al collo questa guida eh, rosso, bianco, nera. Gli afroamericani, questo appartiene alla Kim Banda Lombanda, all la Santeria, al, Santa, al Santo che il bambúcle, non so che cosa gli afroamericani soprattutto erano delle de, de, de, de delle sacerdotesse utilizzavano tutti gli elementi della cucina come potevano essere i fagiolini perché erano poveri allora facevano delle de collanine perché non avevano per comprarsi il vetro colorato e queste cose per evocare per, questo serve san cipriano che qua c'è la sua immagine come eremita e qua come sacerdote cattolico serve per combattere contro gli effetti negativi della magia bianca rossa e nera ecco perché il rosso bianco e nero contro gli effetti negativi perché la magia rossa può essere tanto eh, realizzata a, a fin di bene come a fin di male quindi per esorcizzare la magia bianca rossa, bianca e nera si porta questo cordone con perline eh, rosse, bianche e nere e si eh, prega San Cipriano. Poi eh, fare una novena cioè in nove giorni. Bruci magari in un candelabro 9 di queste candele oppure accendere dei ceri che durano sette giorni ma questo è di eh, san giorgio eh, san giorgio lo evochi con questa guida verde bianco rosso quindi sarai anche patriota e poi con un cero eh, questo dura sette giorni verde bianco rosso lo puoi mettere al centro di un pentagono oppure bruciare una novena cioè bruci eh, in nove giorni nove candeline come questa verde bianco rossa ci sono più grandi più piccole mi raccomando non lasciare sole le candele perché sennò ti bruciano tutto poi puoi evocare le forze ectonie che non sono negative ma sono degli inferi con questa guida rosso nera o nera rossa. e poi evocare Pomba Gira Tranca Rua. E su e poi mi sembra che mi sto ripetendo e sale la muerte. Poi ci sono vabbè altre potenze come questa dell'acqua che o zoom o questa potenza. Ianza della tormenta dei fulmini della pioggia questa è una candelina più piccola che non dura sette giorni di che può essere di bomba gira se è rosso e nera e se invece ne prendi una nera e rossa e di esso eh, o tranca rua bianca o nera e di san la muerte qua vediamo che abbiamo una nera e bianca che non so di chi è qua una bianca totalmente può essere di san la muerte ma poi le candele bianche sono universale tanto universali tanto per le forze positive come negative nera di san la muerte ma ci abbiamo anche questa che è di bomba gira perché rossa e nera ma poi se gli dai se la giri cioè se ne prendi una che si accende così nera e rossa può essere 10 o eh, di, di tranca rua e poi c'è questa dei sette colori per sette arcangeli oppure per sette potenze spiriti eccetera io adesso non mi ricordo che cosa si evoca con questa perché c'è anche questa che dura sette giorni con sette colori. Julian Cat ora partecipa, saluto, saluto Julian Cat, saluto. Allora c'è anche questa di sette colori, naturalmente con ogn ogn ognuno di essi poi fare una novena cioè candele piccole di sette colori come vi ho fatto vedere prima oppure una grande che questa dura sette giorni sette colori sette giorni ma poi anche fare una novena allora in quel caso o per terra con dei gessetti colorati fai un una stella a nove punte scritta in un cerchio oppure in un candelabro ne metti come fanno gli ebrei successivamente solo che devono essere o 9 o 7 mi raccomando eh, l'incenso è protettivo perché come mantra protegge la mente come le preghiere e anche le candele soltanto che tutte queste cose le devi fare eh, in un ambiente controllato perché altrimenti si brucia la proprietà come magari ti è successo che magari non hai voluto appicciare fuoco ma magari è successo che hai accesso delle candele dell'incenso e buonanotte poi non mi ricordo nella prima nel primo live che ho fatto che purtroppo non l'ho salvato subito di che ho parlato o come e il rischio di essere ridondante quindi eh, faccio questo live per, per recuperare il materiale perduto perché altrimenti inizierebbe già iniziato questo perché poi lo salvo in youtube questo questo video quindi vi ringrazio a tutti e tutti voi di avermi seguito per l'ennesimo live mi raccomando matteo montesi prima di fare altre vocazioni o invocazioni perché magari non sai che cosa stai evocando non evocare non convocare presso di te non invocare ciò che magari non controlli non governi perché ti si può ritorcere contro il demonio come tu lo chiami un diavolo non è un qualche cosa che sta al tuo servizio ma neanche dio neanche dio eh, sono delle potenze eh, devi stare attento perché ti possono sopraffare allora tu chi ti ha nominato esorcista devi stare attento perché neanche il papa può controllare dio figuriamoci il diavolo eh, si dice che le chiavi di san pietro e di san pa paolo che aprono il cielo e l'inferno ma in realtà come tu stesso saprai solo per chi ci crede solo gesù c'è questo potere mica tu o mica un porporato quindi stai attento a quello che evochi soprattutto se non lo sai controllare leggi istruisciti non solo la bibbia capito leggi cose classiche leggi per esempio magic di aleister Crowley. leggi per esempio eh, per sapere tutti gli arcani i si di madame blavatsky elena petrovna han eh, con il cognome sposata blavatsky che era lei elena petrovna han vedova blavatsky o, o divorziata blavatsky perché si è divorziata capito leggiti tg si e poi le di aleister crowley magic La figlia della luna e i tarocchi di Crowley. Comprati anche tarocchi di Crowley. Ciao a tutte e tutti, eh. altro libro vi potrei consigliare e niente non voglio non voglio eh, tirarla più per le lunghe perché era solo per fare un'introduzione perché mi si è tagliata la live prima e, e non si è caricata la prima parte allora ho per bene o meno bene o male ho voluto rifare tutto per esempio eh, poi leggerti anche la magia assoluta dove parla di, di evocazioni di, di mantra questo è un autore moderno e qua la scuola di magia come fare un tempio, un luogo di culto i rituali e tutto il resto ma mi raccomando adesso sto diventando reiterativo allora vi lascio a tutte e tutti grazie buon sabato eh, pomeriggio probabilmente caricherò questa notte questo video perché lo dovrò assemblare vediamo che cosa posso salvare delle dirette che ho fatto qui in instagram e buona domenica e mi raccomando matteo montesi eh, se riprendi a fare i video non fare più i bucaggi soprattutto nei luoghi che sembrano abbandonati ma magari stanno in successione patrimoniale stanno all'asta soprattutto non invocare o evocare i dio i demoni perché se tu non controlli tu non sei un sacerdote non sei un esorcizzatore non hai studiato non sai quello che stai evocando magari pensi di stare evocando i dio nella tua vita e nei luoghi abbandonati che abbandonati non sono e invece ti accorre eh, il diavolo allora ti ringrazio matteo montesi e grazie a tutti e tutti voi di avermi seguito arrivederci altrimenti mi viene un video di un'ora ciao ciao poi non so anche formato salvarlo in youtube dovrò farlo in bassa risoluzione ciao dal vostro santenciani mi raccomando guardate i miei video in youtube commentateli e io farò lo stesso e poi adesso ripeterò più o meno le stesse cose negli altri episodi della live che ho caricato qui in instagram scusate la ridondanza ma mi si è perso il primo collegamento perché ogni tanto il cellulare perdeva il 4g allora ho dovuto ripetere la prima parte delle tre che avevo caricato ciao ciao eccomi di nuovo a rifare un segmento del video perché se ne stanno perdendo tanti e qua ho visto che questo scrigno ti puoi mettere al collo per proteggerti durante le vocazioni o le invocazioni di forze ectonie e, e non labra cadabra di origine eh, assirio babilonese molto usato anche adesso nel medio oriente in iran iraq eh, cal i caldei no di origine caldea labbra cadabra Triangolo con scritto abracadabra la scritta abracadabra poi ci abbiamo per quanto abbiamo detto di pomba gira qua maria padiglia che qua non so se si riesce a vedere perché è, è nero maria padiglia questo presso da vacanze in brasile tempo fa maria padiglia sempre de questo della kim banda ma anche usato nell'umbanda maria padiglia per evocare le forze crittonie che ti possono proteggere qua c'hai un pentagramma sempre che questo lo puoi usare con le candele bianche e dell'incenso magari in grani mi raccomando bruciare candele e incenso in luoghi controllati il pentagramma c'hai il ying and yang il ying e yang cioè eh, co così comprendi la complementarietà fra bene e male buono e cattivo dio e il diavolo tutto integra la realtà è inutile eh, avere un avversario essere manichei perché tutto si integra e Quindi bene e male sono complementari vita e morte, maschile e femminile, eh, altrimenti ci, ci si amareggia per nulla. Quindi porta questo al collo e vedrai che la tua vita sarà più pacifica, poi, che ci abbiamo, qua ci abbiamo prima abbiamo parlato degli Ezu e di San La, la Morte San la morte. Purtroppo qua si hanno dato. ecco qua ci abbiamo bomba gira medaglietta con colorazione rossa e qua ci abbiamo San la, la muerte che è san la muerte di origine cristiana medievale spagnola il culto della morte della, della buona morte con influenze de, delle culture degli indiani dell'America, anche a New Orleans e degli indiani e degli, india, degli afroamericani, poi l'immagine di San Morte l'ho fatta vedere prima. Poi abbiamo una reliquia di un abito di giovanni ventitresimo con una collanina molto una reliquia di un abito come potrai vedere di giovanni ventitresimo insomma questo per proteggerti secondo chi ci crede da tutte le interferenze negative secondo chi ci crede secondo chi non ci crede non ci crede io quindi ti dico per l'ennesima volta in questo video che ho fatto per rispondere a delle domande di molte persone che mi seguono eh, di, di non organizzarti a casaccio esorcista perché veramente può portare delle conseguenze indesiderabili ma eh, io adesso sentivo che questa parte non si era registrata l'ho voluta registrare lo stesso eh, di nuovo e poi devo salvare appena finito il video perché magari instagram c'è problemi a salvarlo il video e quindi non lo trasmette si trasmette solo in diretta ma io lo voglio salvare per trasmetterlo youtube allora io ti dico chissà che video verrà ho fatto vedere le medagliette perché prima mi sembra che ho visto i due video che sono riuscito a salvare e non c'era il pentacolo e tutto quanto il resto. Poi purtroppo sarà un video un po' reiterativo questo, ma fa niente. Poi intanto è tardi. Allora, buon sabato, buona domenica a tutti e tutti voi. Buon sabato pomeriggio. Io poi di notte editerò questo video. Mi raccomando, eh, stami bene. L'incenso è protettivo perché magari non andare a fare il bucaggio, però difende la mente dalle interferenze negative e soprattutto dalla puzza, perché isola la mente durante la meditazione e durante la preghiera dagli influssi negativi, dai mali odori. E così anche l'uso del apamala o rosario buddista ed indù e del rosario cristiano che tu utilizzi. La preghiera e i mantra isolano la mente dalle cattive interferenze e aiutano la concentrazione. Ci sono tanti rosari buddisti indù. Allora ho caricato di nuovo questa parte perché prima purtroppo non si è salvata. Adesso la devo salvare appena finisco la diretta. Grazie a tutte e tutti voi di seguirmi in Instagram. E di seguirmi in YouTube mi raccomando, quelli che mi vedranno in YouTube mi seguano in Instagram e quelli che mi stanno seguendo qua adesso in Instagram, almeno per 24 ore ci sarà questo video, vadino a guardare i miei video in YouTube. Allora eh, utilizza il pentagramma al collo, il rosario come già fai, ma mi raccomando, stai attento a quello che evochi. Perché o che invochi, perché molte volte tu credi di evocare Gesù, Maria, Giuseppe, Dio, ma magari qualche santo, ma magari stai evocando un demonio. Devi avere rispetto, perché eh, non è che i Dio o il demonio stiano al tuo servizio. Tu chi sei? Eh, loro sono delle potenze. E tu non sei nessuno caro matteo montesi di te possono fare quello che vogliono quando vogliono e come vogliono e per la ragione che vogliono quindi stai attento a ciò che evochi perché te ne potrai pentire stai attento a ciò che invochi perché te ne potrai pentire dai retta a me eh, cerca di invocare o di evocare il meno possibile poi delle forze ectone degli averni deve averne rispetto, timore, perché sono comunque delle potenze. Possono più di te e se vuoi anche eh, medita sulle immagini, per esempio, buddhiste. Queste sono immagini buddhiste cinesi che mi hanno dato quando ho preso rifugio in un monastero buddista. Ecco perché mi chiamo Sant'Enchan. Vedete le immagini buddiste? Ne ho tante. Vedete in cinese scritto dietro. Le immagini buddiste. Ne ho tante, ma adesso poi mi viene un video di un'ora e non so come lo editerò, in che formato lo editerò. Però mi raccomando, Matteo Montesi, sta attento a quello che evochi e quello che invochi, perché magari. Non è, non è che tu hai acceso delle candele per pregare o hai dato fuoco magari sono arrivati i demoni che tu hai invocato pensando di evocare dio ma è venuto il demonio e poi ha fatto il patatrack perché è facile credere di evocare dio ma dio non viene perché tu lo evochi così senz'altro chi sei tu per evocare dio e che la presenza di dio si manifesti davanti a te è più facile evocare forze o invocare forze dell'astrale inferiore addirittura del sottosuolo piuttosto che de de della schiera degli angeli o della presenza di dio perché più le forze sono vili basse povere in energia più vengono a te per assorbire la tua energia allora devi sempre avere un anello protettivo come questo questo anello Cacina che è un cacina uno spirito eh, del popolo Opi degli indiani del Nord America, oppure un pentacolo al dito, e un come ti ho fatto vedere prima. Un pentacolo al collo, devi proteggerti con un rossario al collo, però devi stare attento a ciò che evochi, perché puoi stare invocando demoni, per esempio, ci sono anche questi anelli con lo scorpione e con il ragno. Io ogni tanto nei miei video porto, infatti, tu potrai vedere dei miei video dove io ho le guide di San Giorgio di pombagira Gira di Ezio di Tranca Rua di San Cipriano. E ho questi anelli. Mi raccomando, a volte porto dei rosari degli appamala buddisti o indu o cristiani. Mi raccomando. Allora, uh, Matteo Montesi, arrivederci fa il bravo io questo video l'ho fatto per rispondere alle molte domande che ho ricevuto in privato seguitemi in youtube voi che mi seguite in instagram e seguitemi in instagram voi che mi vedrete in youtube arrivederci adesso non so che formato darò al mio video perché viene arci pesante ciao ciao e grazie di avermi seguito in questa live e che mi seguirete in youtube buon sabato pomeriggio sera notte e buona domenica buon fine settimana ciao dal vostro Saint chan e che il cielo vi benedica se ci credete istruitevi e fatevi una cultura prima di occuparvi di certi temi perché se voi vi buttate allo sbaraglio poi potrete cadere vittime di influenze negative ve lo dico disinteressatamente prima vi dovete istruire dovete avere una forte pratica meditativa dovete avere stabilità mentale altrimenti non evocate a casaccio o invocate qualsiasi potenza della magia bianca rossa nera o verde che utilizza erbe filtri eccetera perché poi potrete essere vittime di qualsiasi forza superiore a voi o anche inferiore a voi dovete avere eh, stabilità mentale emozionale ed intellettuale oltre che tecniche di dominio capito matteo montesi ciao e tanta fortuna non metto più filtri e una guida rosso bianco nera o Bianca rossa nera come la vuoi vedere? E rosso bianco nera te la devi indossare così quando in nove giorni consecutivi brucerai eh, queste candeline una per giorno, la accendi e per quello novena e poi eh, c'è anche l'incenso di San Cipriano e qua c'è un'immagine. E qua ci sono le immagini. Vediamo. Qua è un'immagine distinta da quest'altra. Quello ritrae come un un porporato, un cardinale, un vescovo. Qua invece come un eremita. E c'è un'orazione da fare. Tutto questo appartiene alla santeria, alla kimbanda, banda all'Ombanda bataclaba che non so che cosa afro brasiliano afro americano poi eh, c'è questa guida eh, verde bianco rossa che eh, fra l'altro è della bandiera italiana infatti Serve a evocare San Giorgio contro le potenze del male e quindi, qua puoi bruciare candeline piccole oppure questo che dura sette giorni e un cero verde, bianco, rosso. O ne accendi uno che dura sette giorni, o ne accendi sette piccolini e sette candele normali o nove, puoi fare una novena puoi fare questo che dura sette giorni o li puoi accendere questi per sette giorni uno dietro l'altro poi dureranno più di sette giorni però quando fai questo eh, ti metti sempre per proteggerti contro il maligno eh, la guida di san giorgio accendi un cero di sette giorni o ne accendi nove piccolini e poi san giorgio guardando le sue icone ma puoi anche decidere di aggraziarti eh, le potenze degli inferi che gli antichi non consideravano qua c'è per esempio una candelina di san giorgio piccolina la vedi verde bianco rossa quindi sei anche patriottico se la bruci ma eh, gli antichi non consideravano eh, le divinità della dell'averno cattive e quindi poi anche con questa guida che è tanto di bomba gira come degli ezu nella kim banda nell'umbanda eh, negli altri riti afroamericani eh, pregare le potenze eh, perché liberino la, la zona endemoniata allora ti metti questa guida rossa nera o nera rossa perché gli afroamericani facevano con per esempio i pse i fagiolini rossi neri tutto, tutto quello che era della cucina vegetali no erano poveri non è che prendevano cristalli colorati niente allora con questa guida rosso nera o nera rossa al collo e poi evocare etsu Tranca Ruas, cioè taglia. Taglia strade, che taglia la strada ai nemici e anche al male. oppure. Pomba Gira. Oppure con una bianca con una guida bianca puoi evocare o nera san la muerte sempre per esorcizzare il male oppure per fare del male a qualcuno quello dipende dal tuo grado di coscienza poi ci sarebbero anche queste altre due gianza che è uno spirito del mare no perdono o uno spirito del mare, zoom del che non ha nulla a che fare con quelli precedentemente enunciati, e Ian, che è uno spirito della tempesta, Ian, e della pioggia. Allora, eh, di Pomba Gira, la candela rosso e nero. Qua ce n'è una candela che puoi fare una novena. Oppure bruciarne una, però se fai una novena vale lo stesso di eh, San Cipriano, cioè devi fare una stella a nove punte e in ogni punta ne bruci una ogni giorno. Oppure quest'altra che non dura sette giorni perché è la metà di questa, ma è sempre rosso nera ed è di Pomba Gira di Ezzu o di rua Sarebbe il contrario, si brucierebbe così sarebbe nera e rossa comunque va bene anche tutta nera infatti qua ci abbiamo una tuta nera e una nera e bianca che non mi ricordo più di chi è le candele comuni bianche e Vanno bene anche eh, per, per tutti, sono universali e vanno bene anche per San la Morte, San la Muerte che appartiene al folklore. Poi invece per evocare sette spiriti o sette santi o sette angeli ci sono le candele di sette colori. Anche qui puoi fare un settenario la stella a sette punte oppure una novena con la stella a nove punte per terra tracciata dentro un, un cerchio o tre cerchi o sette cerchi e ne, ne metti una in ogni punta della stella per fare un settenario o una novena allora ogni giorno qua vedi violetto verde ci sono tutte le tonalità poi queste hanno più di vent'anni quindi si sono sbiadite L'ho preso in un mio viaggio in Brasile. Ce ne ho 4, quindi farei una quaterna. Ma una cinquina e sto a posto. Poi è da molto che non escono i sei numeri all'otto. Poi accenderne 7-9. Non so a che enti sono proposte. Sette colori, però servono a. Per evocare sette spiriti, anche sette spiriti planetari, insomma, poi ci sono tante scuole, in Banda, Umbanda, hanno mischiato cose cattoliche con cose orientali. E questa si accende in sette giorni, cioè, invece di accendere ogni giorno una candela piccola, come ti ho fatto vedere prima, fai un, un settenario. No, in questo modo eh, ne accendi una, poi accenderla al centro della stella a sette punte o a cinque punte perché a questo punto non importa quante punte ha la stella o a nove punte tanto questa dura sette giorni si deve solo tagliare qua perché il cielo fa intorno fa che duri sette giorni attenzione le candele non vanno mai accese in luoghi infiammabili poi qua qualcuno mi commenta il video saluto da dario per nio ora partecipa cristian saluti a tutte e due grazie di partecipare purtroppo ho dovuto fare molte live qua su instagram perché mi si tagliava sempre allora dicevo le guide san giorgio bomba gira e tranca questa e San Cipriano, vedete, Bomba Gira rosso nero, O oh, eh, Ezu e Tranca Rua nero e rosso, San Giorgio verde, bianco, rosso e San Cipriano rosso, bianco, nero. Poi, mi raccomando, al collo vi potete mettere un pentagramma. Vi proteggerà dagli influssi negativi, questo lo dico per i rituali che fai. Matteo Montesi ti devi istruire, e poi puoi portare per esempio questo qua al collo di Maria Pradila, che è un, una bomba gira. Maria Pradila, vedi l'ho preso in vacanze che ho fatto in Brasile tempo fa. Maria Pradila, Maria Pradila. Che eh, non so se si vede bene, tanto Maria Pradilla e poi che altro dire? Eh, eh, niente eh, qua. Vabbè, ciò qua, abracadabra, abracadabra il, il triangolo con scritto abracadabra che è una cosa. De Caldea Sumera che anche gli arabi adottano, abracca questo abracadabra qua, poi avere al collo questo, poi avere al collo qua la medaglietta di Pomba Gira che poi trovate delle mie foto in Instagram e lo scheletrino di Sanda Muerte. Della morte santa tradizione cristiana medievale che si è sposata con le tradizioni eh, degli indiani del, dell'America Latina e degli afroamericani, sal la muerte, ecco e qua, pomba gira, la medaglietta di pomba Gira, cioè in pratica. Questi due che vi ho fatto vedere prima, Sanna Muerte e bomba Gira. Poi puoi anche avere il Tao, cioè Ying e Yang. Che rappresenta il tai chi quindi la grande armonia bene e male positivo e negativo amore e odio così si equilibriano se tu lo porti tutti gli aspetti negativi e positivi che ci sono nella tua psiche nella tua mente nel tuo corpo si armonizzano io a questo punto non so più che, che altro dire caro matteo montesi perché ho fatto questo video perché mi hanno richiesto no allora Rai Serpico, ciao Rai Serpico, figlio Doazze 77, ora parte. Ciao, ciao figlio Doazze, qua ci abbiamo un Kim Bandista che, che mi segue. Quindi sono contento di avervi potuto dare tutte queste spiegazioni eh, circa eh, il perché. Eh, a matteo montesi eh, gli va di male coi rituali che fa perché eh, non eh, non rispetta non segue quelli che sono le leggi dell'esorcismo perché non si sa aggraziare gli enti buoni e gli enti eh, che gli possono arrecare dei danni e invece per chi ci crede naturalmente bisogna compromettersi con, con le potenze tanto dell'averno come del cielo perché non bisogna arrogarsi dei diritti di, di esorcizzare di fare cose quando no, non si controlla ciò che si può evocare e invece eh, bisogna saper controllare ciò che si evoca perché altrimenti si fanno dei danni cioè, tu credi che caro matteo montesi che gesto che gesù sta ai tuoi ordini o che satana se ne va da lì solo perché glielo chiedi tu ma se tu senti la presenza del maligno da qualche parte innanzitutto di sicuro starà nella mente tua capito e poi non è che eh, tu fai paura a lucifero o al demonio perché vai dicendo gesù gesù io intanto qua sistemo tutto e eh, non è così che funziona caro matteo montesi non è che tu dici ah gesù gesù eh, manda via satana eh, no non funziona così non funziona che che le potenze del bene e eh, quelle che tu consideri del male stiano al servizio tuo intanto metto tutto da parte in religioso ordine e tu devi calcolare eh, che se veramente esistono delle potenze sono molto più potenti di te e certo io non ti dico che devi venerare il demonio lucifero e quant'altro ma ne devi avere rispetto perché sono più potenti di te le potenze quindi se sono più potenti di te con te possono giocare tanto gli angeli gli arcangeli gesù maria come le potenze più, più assatanate e quindi il mio suggerimento caro matteo montesi io ho fatto il possibile per darti dei suggerimenti poi ti puoi informare in internet De io ho fatto abbastanza poi cercherò di salvare questi video vediamo per caricarli in youtube ma tu dal canto tuo aiutati poi farò una differita come erano le trasmissioni in diretta di una volta, ma tu aiutati perché veramente non puoi fare degli esorcismi improvvisandoti perché tu c'è la fede. Quante persone di buona volontà hanno fatto delle vocazioni angelicali oppure hanno fatto degli esorcismi come te e sono cadute pazze oppure sono hanno fatto una fine peggiore ah, mi sono scordato tranca ruas fuori e, e quindi eh, bisogna sapere che non puoi convertire il diavolo perché sarà il diavolo a convertirti capisci caro matteo montesi sarà il diavolo a convertirti non puoi convertire il diavolo tu chi sei per convertire il diavolo non ci riuscirebbe nemmeno un papa ha resistito giusto gesù cristo alla tentazione di satana ma tu eh, da solo eh, ti promuovi grande eh, grande esorcizzatore e già questo mi, mi fa vedere che stai sotto l'influenza del demonio poi puoi anche avere delle immagini eh, buddiste come queste ne ho tante a proteggerti a meditare la meditazione scopri la meditazione sono tanti libri ma è inutile poi viene una live troppo larga una differita troppo larga da pubblicare eh, mi raccomando eh, stai a corto stai attento non ti fidare di te stesso perché vai troppo sciolto a a fare esorcismi poi viene il demonio. Prende fuoco alla casa, segui tutte le istruzioni che ti ho dato. Cerca di, di, di soprattutto di, di sapere chi stai evocando perché tu preghi Gesù, preghi Maria, preghi Giuseppe, preghi eh, la Vergine Maria, preghi Dio. Ma non sai chi ti arriva perché tu non hai controllo. E poi come lo scacci via se per caso è il demonio che si traveste da Dio? Quindi con questo ti saluto saluto a tutte e tutti voi adesso devo tagliare questa diretta in instagram poi la salverò come se ci riesco come diretta in youtube perché quello era il mio intento per non fare altre altre live su sprecher che le hanno seguite in molti allora vi ringrazio ciao Grazie di avermi seguito. Devo mettere da parte tutti i libri nella mia biblioteca. Se avete delle domande da farmi su questo tema, io ho letto abbastanza. Non sono praticante di nessuna magia o religione, ma posso darvi delle informazioni. Poi voi usatele come volete, ma usatele in coscienza. E allora io vi lascio. Mi raccomando. Quando bruci delle candele dell'incenso matteo montesi fallo in luoghi che non che non siano infiammabili, che siano ogni mettigli metti gli dei piattini metti le candele lontano dai dal vento perché probabilmente tu avrai dato fuoco a una proprietà ecco qua c'è una reliquia di giovanni ventitresimo Una medaglietta con reliquia di Giovanni XIII. Mi raccomando, eh, non, non bruciare candele. Così a parte che in principio non dovresti entrare in luoghi che non ti appartengono, che non sei autorizzato a entrare, perché anche se una casa la vedi abbandonata, può avere proprietario oppure può essere che sta stanno vendendola perché è un'eredità controversa oppure perché è andata in fallimento la proprietaria della casa e sta all'asta. Quindi poi devi rispondere per danni, magari bruci una casa che costa mezzo milione di euro. Allora mi raccomando, stai attento a dove appicci le candele e l'incenso, perché il vento può fare brutti scherzi, anzi non entrare proprio a esorcizzare una casa perché chi ti chiama a te a fare il bucaggio esorcista? Accendere candele e incenso? Quello fallo a casa tua e in un luogo controllato. Adesso vi lascio, altrimenti la diretta viene troppo pesante per caricarla in YouTube. Mi raccomando, statemi molto bene. Buon sabato. Pomeriggio. Quando caricherò il video in YouTube sarà già sera. Buona domenica. Un saluto a tutte e tutti. E arrivederci, ciao. Grazie di avermi seguito qui su Instagram e di seguirmi, poi mi raccomando, andate nel mio canale di YouTube e seguitemi anche lì. Perché è da giorni che non carico un video? Questo sarò, sarà il primo, forse in due o tre settimane, perché ho salvato dei radio di Sprecher e, e poi farò delle, delle live e, e delle differite per YouTube. Però ultimamente non ne ho fatti di video su YouTube, ho fatto solo una, una o due live e poi ho caricato i programmi che radio di Sprecher grazie di tutto non voglio reiterarmi non voglio ripetermi quindi chiudo qua grazie non ci sono più messaggi mi avete seguito già in tanti eh, grazie a tutti quanti ciao